Ed eccoci alla Cispa de Prometeo, un programma dedicato all'arte, alla letteratura, alla storia, e, come no, anche alla musica e a tante cose belle. Oggi Cecilia Scrittore e Beneviete siamo qui in compagnia di Rachele Colombo. Eh ciao sì. a tutti <ride> ecco eh, ci racconterà delle cose veramente meravigliose che molto hanno a che fare con questa stagione della Cispa del Prometeo che segue le tracce di Goethe eh, per l'Italia del Settecento ma prima la sigla e poi torniamo e eh, chiacchieriamo con Rachele Colombo Eccoci qua, eh, come dicevamo con Rachele Colombo, eh, un cantante, compositrice, eh, suona un sacco di strumenti, fa un sacco di cose belle. è Veramente una persona eh, difficile da classificare perché è, è un po' il destino di chi fa ricerca, no? Esatto. Chi cerca cose nuove, chi cerca. Chi cambia sempre pelle. <ride> chi cambia sempre pelle. Quindi chi ha l'anima dell'artista è difficile da. da A circoscrivere, da... Brava! <ride> <ride> e quindi raccontaci un po' chi è Raquel Colombo? Allora, chi sono? Sono, diciamo, come dici tu, un'artista curiosa fondamentalmente, piena di voglia di, di cercare e di, e di capire anche l'interconnessione che c'è fra le varie arti fra le varie fra i vari linguaggi. E anche trasversalmente alla storia e alla contemporaneità quindi diciamo che come tutte le persone sono partita così da piccola suonando per, per diletto così eh, non ho una formazione accademica eh, ma tanta passione che mi ha portato a tanti incontri a tanti scambi e ho imparato rubando con gli occhi ascoltando con la pancia ascoltando con la pancia <ride> che bello eh. <ride> <ride> e quindi strimpellando vari strumenti mi sono fermata di più sulla chitarra in certi periodi un po' così eh, sul, sulle tastiere poi percussioni ma soprattutto partendo da quello che è stato il movimento se vuoi anche giovanile degli anni, nel mio caso anni 80 certo. così, partendo dalle garage band dalla, certo. dal, dal, dalla new wave da quello che è stato poi eh, sono entrata nel mondo della world music e eh, innamoratami un po' di questo, di, questa, di questo linguaggio delle musiche dei popoli eh, che per me sono un viatico di verità, come di, di, di, di, anche di sintesi eh, de, de, di quelli che sono gli, gli elementi dell'umano. Eh, sono approdata un po' attraverso anche una grande, un grande incontro alla, a quella che poi è stata per me una, la musica veneta, eh, attraverso l'incontro con il gruppo di folk revival Calicanto nel 97, eh, potuto così eh, imbracciare questa strada di ricerca eh, in tutto quello che è stato la musica dell'area Veneta quindi fino diciamo anche alla costa de, della, della Croazia della Dalmazia in tutto quello che è stato anche il territorio eh, Veneto occupato anche dalla, certo. dai, dai veneziani eccetera. Quindi un'indagine che mi ha portato a capire che dopo aver fatto il giro del mondo avevo bisogno di trovare la, quale era il suono della mia terra perché mi sono trovata di fronte a delle persone che mi hanno chiesto ma cantami una canzone di quelle che tu ricordi di quando eri piccola così eh sì. se ti trovi di fronte a un africano eccetera te la sanno cantare anzi e molto certo. spesso è molto antica anche eh sì ma uè, che, questo è vero a me è capitato eh, una volta una cosa che mi ha stupito moltissimo mi ha segnato molto eh, quando vivevo in Cina eh, facendo un viaggio nel sud della Cina eh, un posto dove loro cioè il mio, mio mandarino era terribile ma dopo lo il loro mandarino pure, quindi non c'era lingua, lingua in comune. E, e mi ricordo che per conoscerci, per capirci, c'erano queste signore, queste anziane, che mi hanno detto cantami una canzone di Culla, eh, una nina nanna sì. eh, del tuo paese. E questo era il, il modo di capire un po' chi sei, eh, ed è molto bello, perché sì, sì. È, è quello che nasconde no? la musica, è quello che, diciamo, che porta con sé. Certo, questa è la, cosa che è la domanda fondante anche, perché l'identità eh, passa attraverso la voce, anche la prima espressione profonda, no? e quindi appellarti al, al, al tuo suono, al tuo canto, per me è stato fondamentale, soprattutto quando ho capito che in realtà è arrivato un amico volante siamo nella campagna padovana <ride> e questa è la fauna locale <ride> sì, in realtà io mi sono sentita orfana di questa cosa mm -hmm. Cioè, mi sono resa conto di vivere in un luogo che aveva ormai veramente fatto a pezzi sfilacciato questa memoria certo. e per anche delle motivazioni storiche non da, non da meno la chiesa che già è appunto nel secolo scorso aveva proibito anche i, i, i balli e i canti certo. anche in chiesa eccetera e poi anche una sorta di per quanto riguarda l'area veneta una sorta di atteggiamento interiore del, del popolo veneto che è stato quello un po' di essere eh, con questa visione di essere un po' sottomesso di essere sì. un po' servo eh, del padrone mm. eh, mh, difficilmente sindacalizzabile molto mm. votato alla... però con que questa sottomissione ha creato come la rabbia di riscatto mm -hmm. che per conto mio è passata solo attraverso. Verso poi un arricchimento smodato sì, certo, e, e privo di un reale eh, diciamo, contatto con eh, la memoria. Certo perché avrebbe potuto portare a un orgoglio per cui magari eh, ci potevamo aspettare che le cose popolari fossero quelle abbracciate per, per rivendicare qualcosa, invece in realtà eh, sì, anch'io essendo veneta eh, sento che l'orgoglio veneto è, è quello che tu dici, è solo in un senso più... Effettivamente sì, è un Veneto più... che ha reciso, che ha creato una frattura profonda con la civiltà contadina, mm. creando, avendo un senso di vergogna. Sì, sì. Questa cosa qua ha creato una spaccatura profonda nell'identità e quindi ha, ha dovuto poi cercare nel tempo e mutuare altre culture esterne cercando di deviarle nella propria. Mm -hmm. e quindi abbracciando magari anche, reinventando la storia, reinventando una cultura, una tradizione e anche per farne anche un manifesto politico a volte, no? Certo. E io mi sono trovata appunto a dover rendermi conto che questa che Que che questo canto della mia terra era veramente povero e ormai eh, morente con Calicanto abbiamo fatto che già esisteva questo gruppo da moltissimi anni da, dai primi anni 80 eh, abbiamo così intrapreso subito un percorso di ricerca quando sono entrata io che ero la più piccola all'epoca quindi portavo la modernità <ride> eh, quindi una contaminazione forte è stato un progetto il primo che abbiamo fatto su Venezia quindi anche molto, molto di provocazione per tutto quello che è l'aspetto di mercificazione di questa città e quindi un lavoro anche musicalmente profondo, però tutto questo per dire che io ho, da lì ho messo dentro di me il seme di questa voglia di cercare continuamente questa, questa, questa mia, questo mio modo di reinterpretare questo rapporto con l'identità. E nel tempo ho fatto anche altri percorsi, altri progetti, tra cui anche Archedora, che nasce un po' dalla eh, collaborazione mia con Corrado Corradi, un membro di Calicanto sempre di tradizione e innovazione della musica veneta come ponte anche fra oriente e occidente fra eh, il rapporto con, la, con il dialetto veneto con la lingua come suono della parola mm -hmm, certo. come, come volontà di mantenere un suono che potesse essere in qualche modo il, come se fosse eh, il colore eh, che sta nella tavolozza dell'umanità se tu togli mm, certo. quel colore togli anche un pezzo de, dell'arcobaleno no Assolutamente. quindi mi sono sentita strada facendo anche una sorta di folle responsabilità <ride> di poter essere in qualche modo almeno una, una delle poche che rappresentassero questa realtà e, e mi sono resa conto girando il mondo poi che questa realtà ha bisogno di essere rappresentata sia da parte di chi ci abita ma anche di chi da fuori vorrebbe vedere rappresentata la propria la propria terra e, con tutte le interpretazioni del caso insomma. E quindi è stato un viaggio molto sofferto pensando a questo mio filone della musica veneta e lo è tuttora perché è appunto molto in solitario anche se si vuole eh. molto pionieristico e, e, che mi ha portato poi a creare un altro progetto con una fisarmonicista francese però ehm, di emigrazione, cioè di origine veneta, il padre, che abita a Venezia, Miranda Cortés. Mi Abbiamo fatto un disco ehm, che eh, anche questo è stato poi da, da ponte, sempre tra la contemporaneità, ma allargandoci di più ad, altre, eh, anche ad uno sguardo più sulla, anche sul, sulla musica a 360 gradi con inserti di musica rinascimentale, musica contemporanea, qualche accenno di jazz... Eh, però sempre con testi in Veneto, quindi un ulteriore percorso ancora. Sempre molto in salita comunque eh, eh, le cose eh, facili eh, sembra eh, che non ti piacciono <ride> <ride> però devo dire insomma che anche lì è stato un percorso proprio anche eh, dentro le radici più profonde e sottili anche in un momento in cui anche nel Veneto c'era anche un momento di crisi profonda anche da parte di quello che è stato così il fenomeno della caduta del, del, del, del, dell'arricchimento del nord est no? quindi anche il fenomeno non so degli imprenditori che si suicidavano mm. o, certo. cioè, quindi questa caduta anche vorticosa che, che conosciamo molto bene e di cui ne vediamo tuttora sì. questo abbruttimento anche lo scempio del paesaggio e, e quant'altro tutto questo per approdare però al motivo per cui mi avete chiamato oggi qui eh sì, eh, infatti, perché, stiamo, perché stiamo incuriosendo sempre di più tutti perché... Eh, infatti, perché noi in realtà facendo un po' di ricerca eh, siamo, perché siamo arrivati a Rachele Colombo e eh, qua dobbiamo mettere un po' in contesto i nostri eh sì. ascoltatori allora, nel viaggio di Goethe in Italia, lui a un certo punto arriva a Venezia, come abbiamo già eh, sentito nella, nella puntata veneziana, lui arriva a Venezia e aveva, portava con sé questa storia che aveva letto da, da Rousseau, il filosofo, di questi canti che facevano i gondolieri ed erano canti nei quali loro eh, utilizzavano appunto i versi del, del Tasso e dell'Ariosto eh, ed erano canti di botta risposta cioè dei gondolieri da un lato all'altro del canale si, si facevano eh, questi versi così. e quindi questo ci ha aperto tutto un mondo di curiosità perché noi di questi canti non ne sapevamo assolutamente niente e cercando su tutto questo mondo musicale sull'acqua eh, che c'era a, a Venezia, troviamo che in realtà è, è veramente un universo musicale che c'era sull'acqua, perché non sono solo i gondolieri che fanno questi canti eh, di, di, di, di queste storie, ma eh, abbiamo anche trovato anche i, che i pescatori e eh, le mogli dei pescatori, quando questi gondolieri dicono ah ma dovresti vedere che bello è quando i pescatori vanno in mare. Dopo e come le donne. cantano le donne, loro sono veramente brave. E quelle sì che sono brave, altro <ride> che i gondolieri. Quindi ci si apre veramente un, un mondo musicale nella Venezia del Settecento perché già quando Goethe viaggia nel, nel, nell'86 eh, del XVIII, XVIII secolo sì. quando lui già viaggia in Venezia questa è una cosa che si sta Sembra un po' che spegnendo sì. e, e quindi sulle tracce di questa ricerca insomma su queste musiche meravigliose noi incontriamo Rachele Colombo che <ride> ha proprio un lavoro di ricerca su questo <ride> e ci siamo veramente innamorati perché abbiamo devo, devo dire che siamo partiti da quello dopo abbiamo ascoltato tante eh, cose sì. del tuo lavoro certo. non solo di questo <ride> e e ci siamo veramente innamorati, perché è veramente una musica fatta con, con tanto cuore. Grazie. E quindi eh, hanno detto, no, ma noi questa donna la dobbiamo conoscere, <ride> ma la dobbiamo far conoscere a tutti i nostri ascoltatori. <ride> e io sono felice <ride> di conoscere voi. <ride> è stato un incontro bellissimo. Un bellissimo incontro, sì, sì. E quindi, eh, appunto, hanno detto, no, ma ci deve raccontare un po' questo, questo mondo delle canzoni da battello del settecento veneziano. Sì. Allora, guarda, la canzone veneziana diciamo che è un mondo a parte rispetto a tutto quello che può essere magari il canto dell'aria veneta e anche perché bisogna inquadrare Venezia eh, per quello che è stata anche musicalmente nel 6-700 quindi era, era l'ombelico del mondo cioè a Venezia eh, non solo eh, appunto c'erano forse tra i più bravi gli e costruttori di, Vabbè, di, ecco. di strumenti ci sono stati dei grandissimi compositori ma era proprio un, un luogo di passaggio, di, di incontro di tutti i musicisti e Venezia era ricchissima di teatri all'epoca, sì, sì, che, che capitale Roma. teatrale e musicale, si stampavano anche fisicamente i libri infatti. e anche gli, i manoscritti quindi c'era nell'aria un popolo che eh, sia dal basso che dall'alto eh, usava la musica come, mezzo di, come linguaggio di comunicazione. Allora, A partire da quella che era la vita nelle, nelle, nelle calli, nei campielli, nelle piazze, eh, nei campi, tutta la quotidianità del veneziano si svolgeva e si attraverso... L'urlo dei venditori, il canto delle, delle donne in strada, eh, le, le passeggiate al fresco in barca, quindi con l'orchestra che suonava e tutti i, i musicisti, le cantanti, quindi molti livelli, eh, i, i concerti, i concerti poi per il doge e tutta una serie di cose, feste a ballo. Eh, quindi trasversalmente proprio. Allora ehm, Goethe diciamo che arriva un po' tardi nell'ultima mm. nell parte del Settecento a riportare una di quelle che delle tradizioni ormai in disuso, mm. che era quella appunto anche dei gondolieri di cantare il tasso. Il tasso è stato. i versi del tasso venivano erano conosciuti anche dal, dal, dal popolo, è un, po', è, un po come, è un po' come le opere, la, la, le aree d'opera che anche nel, dalle persone comuni comunque già negli anni 30, 40, 50 erano sulla bocca anche del fornaio, okay. quindi anche loro avevano comunque risentivano l'aria anche di, eh, la, il livello musicale era così elevato che anche dal basso comunque c'era una consapevolezza ed un uso sia della voce che eh, del, anche dei testi che era comunque di un certo livello culturale, vabbè, se lo certo. confrontiamo adesso poi. Eh, vabbè, vabbè, sì. ma per, ma perché adesso purtroppo penso che abbiamo, un, purtroppo e grazie al cielo, cioè nel senso abbiamo un accesso talmente facile alla musica che in realtà non, non ci consideriamo noi stessi mm. eh, capaci di produrre musica, la musica è una cosa dei musicisti, la pittura è una cosa dei pittori, invece Goethe quando viaggia lui si deve fare i disegni perché non ha le fotografie, se non disegna un paesaggio lui quel paesaggio fra vent'anni se l'ha dimenticato, lo ha perso, non lo può fotografare e la musica è uguale, cioè se si voleva avere musica bisognava cantare. Sì, era cioè... era un, era perché era tutto qui e ora, no? cioè, sì. Sì, sì, la sì, musica sì. finiva... Eh, diciamo che ehm, c'erano i canti che potevano essere quelli lagunari di laguna quindi che erano magari si spostavano più mh, nel, tra le isole tra chioggia, pelestrina eccetera, che erano i canti di pescatori mm -hmm. che potevano essere delle nenne, ninna o comunque canti d'amore o eh, le, le famose peregrinazioni lagunarie eh, però, diciamo, oppure anche il canto di chi, dei battipali famoso, che era quello il canto dei, dei lavoranti, che praticamente mh, si occupavano di piantare questi pali nella laguna per fare praticamente la, la, la, la foresta sotterranea di alberi che avrebbe poi eh certo. permesso di costruirci sopra. No? Certo. Quindi c'era questo maglio che batteva, Oh, giovanotti e boom, di bel valore, oh, ok? Quindi ogni volta che battevano, canti dei, dei pescatori, gli anguelanti, eccetera. però diciamo che gran parte eh, del repertorio veniva in realtà veniva tra i canali e mm -hmm. nelle, nelle calli, nelle, nelle piazze. Un genere, ed è il genere di cui mi sono occupata io in, questa, in questo lavoro particolare, che è stato molto in voga nel, tra gli anni 40 e 50, con degli strascici fino agli anni 80 del Settecento, sono stati appunto quelli che venivano nominati come canti da battello, canzoni da battello, arie da batteo. Cioè, e che cos'erano? Non erano, diciamo, i canti dei gondolieri, quelli del tasso, eccetera. Era un repertorio che all'epoca era la, la popular music, diciamo, eh, che per le strade si poteva ascoltare. Era una specie di, di, di jukebox che raccontava la vita contemporanea di chi viveva. E quindi, chi chi faceva questi canti? Erano, eh, potevano essere o eh, cantanti così, che erano autoimprovvisate, cioè persone del popolo, donne, e, oppure potevano anche essere eh, cantanti un po' più strutturate ma che su commissione potevano magari cantare durante le feste o nelle serenate o durante il carnevale soprattutto anche. E queste canzoni avevano, hanno avuto un successo incredibile ed esistevano poi dei manoscritti esistono dei manoscritti che sono stati tutti di autori anonimi eh, infatti, perché viene da chiedersi no, da, da dove è originata questa musica, nel senso qualcuno la poteva leggere, era scritta da qualche parte? Qualcuno la allora, leggere. esistevano queste specie di sfogli volanti, in qualche modo che poi sono, <ride> si sono conservati anche tuttora nel museo, nei vari musei diciamo, veneziani, il Museo della Marciana, Correre, eccetera, e in alcuni musei dell'Istria, dell qualcosa in Inghilterra e in altre parti del mondo. Eh, però sostanzialmente erano mh, perché di autori anonimi? un po' perché erano anonimi magari veramente ma un po' perché era talmente considerato un genere minore mm. che probabilmente ci sono state anche delle firme di, eh, di qualche compositore che però si vergognava un po' a mettere il proprio nome no? <ride> poi alcuni, in alcuni passaggi si evince anche l'idea che ci fosse una specie di copia e incolla con dei frammenti di opere eh, che giravano allora e che quindi... Mh, in alcuni casi insomma venivano anche raffazzonato un po' il certo. coso fatto sta che però di fatto questo genere ci riporta dei manoscritti che sono comunque deliziosi e di livello alto rispetto a quello che poteva essere la consapevolezza che possiamo avere oggi musicalmente risentivano fortemente della musica colta mm. e venivano interpretati dal popolo molto spesso a voce nuda o con chitarra magari dell'epoca o qualche violoncello, qualche violino eccetera eh, gli inglesi si innamorarono follemente di questo genere tanto che lo esportarono anche in Inghilterra e cantavano questi canti nei salotti col pianoforte o cose, in maniera anche allucinante eh, vi sì, potete, certo. immaginare, eh, eh. Vi potete immaginare la, la, la pronuncia che potevano no, avere sì, questi sì, qua sì. No? Beh, no? come certi cantanti libici eh, ancora infatti. oggi e allora che cosa è successo? io mh, voglio così eh, presentarvi questo che è il, il disco, lo voglio far vedere, non so, magari se lo vedono, comunque... Sì, ah, dopo lo, lo mostriamo una... in adesso dettaglio. Adesso c'è una foto sullo schermo <ride> nel quale si vede la copertina del disco. E quindi, mh, che cosa è successo? Che, eh, avendo conosciuto questi canti, eh, ho pensato di restituirli in una nuova riproposta che però potesse avere diciamo, un valore eh, comunque in realtà di indagine su quella che era veramente l'anima e, la vera, e la veracità di quei canti. Uh -huh. eh, Guglielmo Pinna, che è un, un amico e che è eh, praticamente uno un, che si interessa di, eh, di etnomusicologia, di danze popolari, ha studiato molto le danze del Veneto, si interessa di musica antica, ha eh, per anni cioè, ritrascritto al computer diciamo questi, questi questi che sono i manoscritti che sono contenuti in questo librone eh, bellissimo, bellissimo <ride> che la regione veneto fece nel 90, negli anni 90 è introvabile ormai però in, in realtà sono semplicemente le fotografie di tutti i manoscritti che finora sono stati rinvenuti di questi canti sono oltre 500 canti no, quindi è un corpus che mh, forse anche più grande della canzone napoletana. Caspita, questo, eh, questo vuol dire eh, molto eh? Eh, sì. eh. quindi noi abbiamo qui tutti i, i, i manoscritti che ci hanno permesso eh, di poter reinterpretare queste canzoni allora eh, Guglielmo appunto si è occupato di ritrascrivere con grande pazienza tutte, e insieme a lui abbiamo estratto 42 di questi canti un'opera che non aveva mai fatto nessuno eh, perché questi canti sono stati sono tuttora interpretati, ma in, in una rosa di un certo numero, alcuni magari anche in forma sì. più strumentale, mm -hmm. ma soprattutto l'approccio è sempre stato quello del canto lirico, con accompagnamento ah, certo. molto spesso di pianoforte o di ehm, clavicembalo eccetera quindi restituendone un, po', un, po', un approccio un po' colto dal mio punto di vista ma soprattutto la cosa che eh, più mi ha colpito è che non sono mai stati così tanto amati mm. perché eh, cantati in, eh, con la voce in postazione lirica non si capisce nulla del testo. Certo. Eh sì, è molto difficile. È come l'animale allo zoo, no? Yeah. <ride> e in più con questo approccio un po' colto, cioè, sono sempre rimasti nella cultura veneziana molto, molto snobbati, molto lasciati negli archivi a impolverarsi, no? E è stata quindi una grande scommessa poter ridare una vita a questi casi. Certo. Come ho pensato di ridare vita, dal mio punto di vista, con il mio sguardo? Di, che, che è lo sguardo di chi non è veneziano perché io non sono nata a Venezia non vivo a Venezia quindi è lo sguardo di chi da fuori con la propria visione la propria reinterpretazione e con questa cultura e amore per questa, per questa musica può restituire con una musica, che, con una voce la mia che non è di impostazione lirica mm. quindi ho dovuto cambiare anche le tonalità e, e, mm, e quindi far capire i testi perché con la mia voce si riescono a capire meglio i testi testi che io reputo importantissimi perché sono un affresco proprio della vita veneziana quindi eh. ci sono eh, brani che sono dedicati alle arti e ai mestieri quindi proprio e molto spesso c'è questo sfondo erotico, sensuale eh. Eh, che passa attraverso appunto in maniera metaforica e figurata attraverso le arti e i mestieri, come sempre approccio al, certo. amoroso. E infatti, certo. questa vita proprio <ride> sì. vissuta veramente sì, esatto. questa, fino alle budelle. Questa, <ride> questa, questa, traspare tutta, questa, questa, tutta la, la, la, la, la, la sensualità della venezia del Settecento con quel, la punta anche di, di decadenza che già mm -hmm. si intravede anche poi che l'ha portata appunto alla sua fine. Mm. Eh, ma una vita mh, vissuta, chiassosa, grassa, una eh, vita eh, eh, quindi molto colorata, molto, eh. molto piena di, di, di dinamiche, eh. Eh, di, di picchi. Eh, eh, allora noi adesso facciamo una piccolissima pausa tecnica e torniamo, e torniamo. subito. <ride> Ed eccoci tornati da questa piccola pausa, eh, siamo veramente incantati, incantati <ride> perché Rachele ci sta facendo scoprire... Un mondo un mondo tremendo proprio adesso durante la pausa dicevamo è, è incredibile perché uno pensa sempre alla canzone napoletana e pensa come uno dei repertori più, più grandi pensare che il repertorio veneto sia paragonabile ci, ci stupisce tantissimo e, sì, e quindi... soprattutto perché capiamo quante cose non sappiamo o, o dimentichiamo e perdiamo nella strada se lo si vede da fuori diciamo che io dico sempre che è un piccolo patrimonio dell'umanità protetto come bene intangibile Insomma, com è, certo. mh, diciamo che eh, non, è, non ha avuto fortuna finora proprio perché eh, non c'è stata la volontà di reinterpretarlo di capire ma anche perché forse c'è perché talmente tanta musica ma poi ci sono anche delle ragioni magari che vi spiegherò più avanti e, mh, tornando al fatto dei manoscritti la cosa interessante è che questi manoscritti appunto come vi ho detto sono di autore anonimo e, sono, e riportano sostanzialmente solo la melodia. Quindi mm. a volte c'è una piccola traccia di basso continuo, ma sostanzialmente solo la melodia. Quindi io ho in qualche modo rent, eh, ricostruito la parte diciamo degli accordi che ci stavano sotto a gusto mio, mm -hmm. certo. e quindi ho cercato di dare in punta di piedi proprio senza di non tradire quella che secondo me era l'essenza di questa cosa qua. Appunto, anche uno sguardo anche con Guglielmo Pinna e anche con Paola Barzan che è questa mia cara amica ma musicologa dell'Università di Padova che da anni anche lei si occupa appunto della, della musica veneta indagando sia ai canti da battello ma anche si è occupata molto del, del repertorio polesano che infatti ha, ha ritrascritto un po' tutta una ricerca che all'epoca aveva fatto Sergio Liberovici negli anni 50 e anche lì si, ri si rintracciano poi degli elementi che si avvicinano in certi fra proprio frammenti all alla, alla, alla venezianità. E tornando a noi, appunto, io ho ritrascritto questi accordi e, eh, e siccome i testi sono spesso anche molto lunghi, cioè hanno molte strofe, abbiamo scelto, ho scelto, le strofe che mi, mi sembravano più interessanti, mm -hmm. più che potevano restituire un senso, perché certo. sennò diventava anche lì troppo lunga, perché questi canti servivano anche, descrivevano un tempo molto lento, cioè se io se in io mm -hmm. barca devo andare da un palazzo all'altro con calma eccetera, ci sta <ride> che, che ci sono una strofa, due strofe, tre strofe, cioè la voglia di sentire raccontare una volta. Cioè è un po' come alcune eh, litanie paraliturgiche no? che duravano, cioè il rosario, certo. rosario diventava, la storia di Gesù Cristo diventava, hai capito, una storia che durava un'ora e mezza perché magari dovevano andare a piedi a messa e per partire da, un po', da casa fino a un'ora e mezza, cioè alla voglia che alla fine, ora che arrivavano, adesso certo. questo, questo tempo è improponibile. Difatti come portare oggi questi canti con una come dire con un, con un tempo giusto quindi anche qui è stato fatto un lavoro anche perché non c'è segnata la velocità del brano Vabbè, ah certo. certo quindi <ride> ho dovuto a gusto mio farmi, fa, fare, eh, rendere eh, mie queste, queste melodie quindi ho passeggiato per Venezia per Le Calli, ho cercato di capire i suoni e di capire come queste cantanti potevano cantare guardando le immagini dei quadri del canaletto del guardi <ride> eccetera e, eh, e ho restituito questa immagine dal mio da punto di vista più semplice, più verace, più diretta. Questa cosa sono molto contenta perché questa modalità è piaciuta molto ai veneziani e mi hanno restituito proprio questo aspetto anche, Quindi, eh, che arrivano facili, arrivano... La mia necessità profonda era che tutto questo però diventasse una sorta, potesse anche essere divulgativa questa operazione, certo. che potesse anche invogliare chiunque a riprendere in mano questi canti. E di fatto nella restituzione di questo canto è nato questo doppio CD book che è stato stampato poi dall'editore Walter Colle, edizioni nota, che è un editore che eh, si occupa mh, prevalentemente di tutte le ricerche etnomusicologiche, di tutti gli artisti e del folk revival e, e anche delle musiche più particolari di tutte le regioni italiane. Che Quindi bellezza. è una collana che vi invito ad andare, che a, cioè, ad andare a vedere perché è straordinaria. Senz'altro. Tutto il canto sociale, il canto politico, mh, diciamo, è nelle sue mani. E... Mh, Abbiamo voluto fare all'interno anche un libricino con tutti gli spartiti ah, riscritti, con i testi per come sono stati cantati e anche gli accordi. Ah, gli accordi lavoro... di chitarra, di, ca di canzoniere contemporaneo, certo. eh, sì. gli accordi di chitarra sia con il capotasto che uso io, perché io uso anche il capotasto con la sul mia, sulla mia tonalità, o se invece si vuole senza capotasto, eccetera. Quindi per me il valore grande era che una persona potesse capire la melodia con me suonatelo come vuoi ed è stata in parte anche eh, riuscita questa operazione perché ho avuto dei rimandi anche da dei gondolieri e da dei cantanti in gondola che sull'onda di questa cosa qua hanno ricominciato a cantare alcune melodie ah ma oh. questo è già il premio oh. più grande quindi hanno ricominciato a cantare delle melodie hanno cominciato a suonarle perché era, diventava facile cioè, cioè, sì. hanno dovuto, hanno, hanno bypassato un po' tutto quel percorso certo, e, certo. Eccetera. E, restituire la musica eh, poi poco. mi è capitato appunto di, ehm, di fare questi, questi canti anche al, eh, in, in barca a Venezia durante i freschi eh, nelle, nelle piazze eccetera e, e il messaggio è che il testo, comprendendo anche la, la, la natura del testo, arriva proprio un quadro, un affresco della venezianità. Non è solo uno che ti canta una canzone veneziana. Certo. Ti arriva un affresco delle immagini. Canti amorosi, eh, serenate, eh, ma anche descrizioni di vita quotidiana baruffe fra magari la, la parrucchiera <ride> e la sarta, fra, okay, quindi, quindi sono anche dei, dei, dei, dei contrasti, insomma. E, e poi anche ci sono dei brani che descrivono anche ambienti come, come il teatro, che poi magari ve ne canto uno che in particolar modo descrive questa scena dove... Eh, questa persona entra a teatro, va nel palchetto, trova questa signora meravigliosa, questa fa finta di svenire, ah, sviene, mi la soccorre e poi insomma si accorge che in realtà era tutta una, un, una, una scena per farsi avvicinare, insomma, oppure non so, si, eh, si intravede quanto fossero in qualche modo vezzeggiate, corteggiate eh, queste, queste cortigiane veneziane, queste nobildonne che erano viziatissime, si facevano regalare di tutto e c'erano questi spasimanti che non ne potevano più di, di, eh. di, di, di accontentare queste donne insomma quindi è una oppure figure come eh, diciamo lo squatrinato di turno che comunque vuole godersi la vita un po' eh. l'arlecchino no? Eh. Eh. Eh, quindi tante tante sto, micro storie micro immagini eh, eh, come ad esempio per cantarste canzonette che è questa magari ve la posso anche cantare sì, ma certo sì, ma assolutamente. che mi piace perché è l'unica canzone che abbiamo trovato che cita testualmente proprio i canti da battello ah, ecco. allora per cantare queste canzoni per cantare queste canzonette che costuma da battello voi sei l'unica credeo e giustizia ognuno vi fa si, riferisce a una, si, si rivolge a una cantante dice per cantare queste canzoni voi siete l'unica la più brava in assoluto ogni volta che mi imbatto ogni volta che vi vedo a cantare queste canzoni siete ben dentro del balcone siete sul balcone no? E... E, e io rimango incantato ad ascoltare le vostre, le vostre canzoni, quella osetta, quella voce, no, no, non nove burlo, cioè non vi, non, non vi, prendo non vi prendo in giro, no? Eh, è, è, una, è un campanello d'argento, se è un campanello un, un soprano simile a quello vuoi scommettere che non c'è. Aveva un trillo che consola, avete un trillo che consola propriamente eh, manchi, il coresin, eh. e aveva un certo gustesin che chi ascolta l'icopè eh, cioè... ma che bellezza <ride> per cantare ste canzoni e che costuma da batteo busse l'unica credeo e giustizia ognun ve fa ogni volta che mi imbatto che cante qua al che si vendrete dentro del balcone, cua attenzione stago incantata, stago incantata, cua attenzione stago piccola incantata, cua oseta, non burlo, si dà resa un campaneo, un sopransi mi a cuo, poiché come ne... Perché nulla che aveva un trilo che consola propriamente il cuore sì e aveva un serato sì. che chi ascolta l'Icopè, l'Icopè, che chi ascolta l'Icopè. Un piccolo assaggio. Ah, Bravo Che meraviglia. <ride> allora voi, voi sentite che queste canzoni giustamente all'epoca nel settecento c'era questa mania del trillo no? mm -hmm. <ride> ecco tutte queste cose qua addirittura Benedetto Marcello si lamenta <ride> eh, e scrive proprio che eh, queste cantanti sono in delirio con sti trilli, cioè non ascoltano neanche il direttore d'orchestra, si inventano di parte. tutto, e poi ci sono, sono le prime voci: le prime cantanti, le prime donne eh, arrivano con la mamma e gli dicono che, la, che ha, ha male alla gola, non canta più, non prova più, non, non vuole ah, tutto. Dio, ah, il principismo eh, proprio ecco. per cui eh, voi capite bene che non avendo una voce, eh, non, non utilizzando una voce eh, lirica sono uh, difficili da, da, da fare ah i, i melismi eh, perché il diaframma lavora in maniera diversa quindi certo. ho dovuto fare un grosso lavoro per riuscire a rendere assolutamente naturale questa cosa come probabilmente lo era perché come lo era è... e soprattutto anche eh, dovete pensare che i testi la prima strofa eh, viene scritta eh, esattamente così ma non vengono eh, descritte come vengono appoggiate le vocali. Mm -hmm. Per cui se io dico mm -hmm. per cantare queste canzone te, canzone, quindi potevo anche dire per, ca per cantare queste canzone. Te, canzone. Qu qual è quello Can vero? Certo, qual era quello vero? Chi Chiaro. lo sa? Ne ho discusso appunto sia con Guglielmo che con la Paola e abbiamo scelto le, anche le frasi, perché alcune erano anche difficili da, da, da capire, come loro, secondo me, erano molto liberi. Certo, certo Certo eh è un quindi, po' come quello quindi... che succede con la commedia dell'arte eh che sì. stanno tutti là gli accademici i professoroni a discutere su Serlecchino faceva così o Brighella faceva con quella... là, mm. ma guarda, avrà fatto ognuno degli attori come ma calcoli certo. pareva, come li funzionava sì. come riusciva a fare molti riusciva e anche ognuno aveva il suo stile Certo, eh, per cui poteva essere più mh, piacevole ascoltare uno piuttosto che l'altro un altro, vi faccio un esempio adesso eh... mm. Questo, ad esempio, è un canto dove c'è questo insegnante che insegna ballo. All'epoca, ovviamente, le nobile donne avevano, dovevano prendere lezioni di ballo. E allora, eh, questa, vi faccio sentire una strofa solo perché ci sono due versioni di questa, con lo stesso testo. E, e eh, questo insegnante di ballo, si capisce, si evince, insomma, che, eh, ha, ha per le mani una ballerina che proprio... Eh, non ci siamo <ride> fa tanta fatica per cui eh, fa quello che può insomma no quindi mata carissima la lezione e franca subito vu bien danser datevi animo che vi certifico che vi certifico che riuscire alone con spirito madame Leve. Alò con spirito, Madame Leve, dritta al possibile dove portar la vita ed agile mostrar dove, così certissimo, inarrivabile, inarrivabile deve intere. con spirito, Madame Brisset, alò con spirito, Madame Brisset. Stesso testo, cambia la melodia ma adam carissima alla lesione e franca e subito vu bien danser datevi animo che vi certifico che vi certifico che riuscire a con spirito madon leve a ma con spirito madon qua si capisce il perché <ride> bellissimo tu dici eh, che sono così importanti anche i testi perché evidentemente da lì che, che nasce l'interpretazione nel senso che la prima che hai fatto risulta molto più ironica sì. e la seconda molto più appunto accompagnata e dolce esatto, e, esatto. E stupende entrambe ma poi c'è <ride> sì. una teatralità eh sì. questa musica ma guarda teatralità, questa teatralità l'ho in qualche modo uh, scovata dentro di me mm, mm, mm. l'ho riconquist riconquistata perché... L'ho riconquistata pensando così a tutte le persone che ho incontrato nella commedia dell'arte, gli attori con cui ho lavorato e, e quindi anche conoscendo la venezianità io penso che questo fosse lo spirito, mm -hmm. certo. io penso che questo fosse lo spirito mm -hmm. e, e me l'hanno anche restituito insomma come, come... però credo che per chi fa l'impostazione lirica a volte ci riesce, a mm -hmm. volte meno, mm -hmm. alcuni ci riescono. Eh, però diciamo che se tu ti metti a farlo in maniera ingessata mm. quindi e, e, e già non capisci niente di quello che dici, capisci bene che ma carissima lezione, cioè ok, <ride> E quindi... Ma anche perché non sono i testi, per eh no? no c'è dentro talmente della ironia. la musica che... lirica è meravigliosa, ma ha bisogno sì. dei suoi temi, ha bisogno dei suoi testi, certo. dei suoi contesti. Ma soprattutto questa è una forzatura rispetto a un genere sì, che non era così. Sì, infatti, infatti, e quindi ci sono poi testi che parlano, ad esempio, anche della, delle mercanzie che a Venezia eh, eh c'è il mercante armeno, no? quindi eh, ci sono addirittura testi in francese, in, in, in tedesco, in finto tedesco, dove ci sono ah. questi, perché una volta Venezia era ovviamente l'ombelico del mondo, era un incrocio, un crocevia di... di... E quindi tra mm. i vari diciamo, eh, ambulanti abbiamo incrociato questo d'Armenia a Venira, mm. che è questo mercante che viene dall'Armenia, ma la cosa che mi, piaceva, mi piace molto è l'elencazione delle, delle, delle, delle mercanzie che lui vende. Allora abbiamo ehm, d'Armenia venira e stare mercanta, sono mercanti che vengono dall'Armenia, de gioia tenira in quantità tanta, quindi tiene dei gioielli, aver tela indiana, porcellana, de, de cina porcellana, porcellana di cina. Eh, diamanta, rubina, smeralda, topazza, diaspro, turchina e pietra paunazza, perla orientale, ambra, nigra e ancasala. Eh. Cioè, capite cosa c'era a Venezia, Di cioè pavone cioè Armegna e star mercanta de joya tenira in quanti tanta e a verte landiana de cina porcelana chi voler comprar chi voler comprar diamanta e rubina smeralda e topazza di aspra e turchina e pietra paonazza con perla orientala ambra nigra e anca sarà. chi voler comprar chi voler No. cioè yeah, le piazze pullulavano di mercanti che con i loro gridi con le, con le grida certo. si, si contendevano le persone che passavano eh, per cui certo. era, era una guerra hai capito a chi è vera chi... guerra del mercato sì. eh. <ride> <ride> esatto <altra> che... <ride> e quindi c'è una canzone dedicata al pasticcere una al fioraio una allo spazzacamino una alla, alla rotino e tutte delle storie anche importanti dietro e vi canto adesso questa: eccolo qua, questo qua de... che vi dicevo dell'opera, no? Sì, eh. mi ehm... è nato un caso, sta senza all'opera. Allora, la senza è la, fest... la festa della. della dell'ascensione uh -huh. che, che si fa a, a, a Venezia no? a fine maggio uh -huh. e si chiamava la, la, la festa dell'ascenso quindi mi è nato un caso mi è successa una cosa eh, eh, il giorno proprio dell'ascensione eh, all'opera che voglio a tutti raccontare chiaro in modo chiaro mentre che attento stavo alla musica mentre stavo attento alla musica da una persona mi sento urtar eh, mi volto presto Vedo una maschera. Ma ben tapada, bel personale, sapete che nel 700 è bella. <ride> Curioso dico: "Cosa comande? La dice: "Aiuto, aiuto che mi viene male." Presto, presto un palchetto, provvedo subito. La incoraggio, la incoraggio e dentro viene dentro al palchetto si siede con la 60, quando si siede la sede smaschera <ride> e vedo un visetto bello e sereno ecco questa è una parte di una canzone molto lunga che in realtà poi lui, alla fine non si capisce lui gli regala addirittura un orologio non, non, ah, non si è, è capito, bello, capito. Va buon fine non si però vedete com'è com già un'immagine un veramente da. da, da da commedia dell'arte, eh, insomma, Voi vi immaginate il momento del teatro, questa, questa, questa, questa donna che uscivano tappate in maniera con questa eh. maschera e capito che si nascondevano? Ma è nato un caso, sta senza l'opera che il vuoggio a tutti ciaro contar, che il vuoggio a tutti ciaro contar, ciaro contar. Persona me sento, me sento urtar me sento, mi volto presto vedo una maschera, ma ben tapada bel persona, ma ben tapada bel persona, bel persona. So, d'ye comande, la dice a che me vien mal, che me vien mal, che me vien Presto un palchetto, provido subito la vien, la vien, sentata dalla sede smaschera vedo un viseto bello essere bello essere bello essere che bella grazie allora vi voglio anche dire che queste musiche di solito le faccio in compagnia di due bravi musicisti che sono Marco Rosa Salva flautista, esperto di musica antica anche lui di esperto di canti da battello, eh, che è il presidente della Scuola di Musica Antica di Venezia, eh, e con Domenico Santaniello, che ha curato anche diciamo, la parte del violoncello che c'è eh, nel CD. Eh, un approccio che, che abbiamo usato contemporaneo, sempre in punta di piedi. Eh, lui è un jazzista, tra l'altro, ed, ed è napoletano, cioè diciamo campano, e quindi ha messo tutta la sua sensibilità anche trasversale eh, dentro a questa, mettendo in punta di piedi questi, questi, questo violoncello eh, però abbiamo cercato, io ho cercato negli arrangiamenti che ho creato io, tutti io, anche la registrazione l'ho fatta io nel mio piccolo studio e quindi anche perché ho potuto registrando in casa ho potuto mh, darmi tutto il tempo per poter fare questo progetto che, certo. per il quale ci ho messo 5 anni il ma lavoro mamma mia. perché imparare, imparare 42 canti farli tuoi non, con, non confonderti con gli accordi con i melismi con tutte le uh -huh. cose insomma è stato veramente un lavoro grande e, e per sentirli anche con naturalezza certo. perché non c'è niente di peggio di far arrivare qualcosa di questo tipo con, con la fatica che tu senti che uno fa fatica no? come nella danza uh -huh. no? come sì. uno, uno fa quello che vuole ma se vedi la fatica eh, ha già finito morto, sì, è vero quindi ehm, la scommessa grande è stata di mettere pochi strumenti quindi ho usato una chitarra battente, la mandola, la chitarra ho messo qualche tamburello, qualche coro, doppie voci e nelle doppie voci ho anche avuto il contributo di Catherine eh, Robin che è questa cantante francese che mi ha anche cantato del, dei canti in francese eh, con voce sopranile e, no, da, da contralto lei mi sembra, sì e, e poi anche Elida Bellon, che appunto mi hanno aiutato a fare i cori in certi, in certi passaggi. C'è anche la voce di Eleonora Fuser, un'attrice un veneziana, da anni eh, si è occupata di, di, di, di commedia dell'arte da sempre, lei è una delle più autorevoli forse che abbiamo in zona. E quindi si nutre un po' di questa venezianità trasversale, questo progetto. E ha collaborato anche così, diciamo, uh, per la produzione proprio, uh, l'Artemide la, la, um, Teatro. Con Chiara Stella Saravalli, la sua presidente, che, in, eh, che ha sostenuto questo progetto e con lei facciamo anche una restituzione dello, de, sempre di Cantar Venezia, però eh, con lei che fa del, l, diciamo la parte della servetta in uno ah. spettacolo che si chiama 700 Pop, e che, e che, e che, dove io faccio la parte del gondoliere che fa un po' il jukebox diciamo, di questi canti <ride> e la servetta che da, da, da, da, dalla finestra si stanca e ma sempre sta musica, basta, <ride> basta. <ride> basta, ecco. Quindi, eh, Stata la, la volontà di restituire questi canti anche in forma eh, così diciamo di, di contemporanea certo. um, un'altra cosa che vi volevo dire è che eh, beh, si può trovare in tutte le piattaforme ovviamente questo lavoro ma ehm, l'idea è, è quella che, che sarebbe bello che si nutrisse di tutte le arti cioè affiancandolo alla visione dei quadri eh. affiancandolo alla visita di un museo e a tal proposito abbiamo fatto anche al Museo Goldoni di Venezia proprio una, una presentazione, è stato magnifico perché essere in quella cornice eh. Eh, dove c'è anche un suo teatro antico dentro eh, sembrava di respirare proprio quel, quel momento, insomma quella, quel tempo. Ehm... sì anche perché l'arte di fatto eh, bisogna un po' prenderla così cioè, eh, la scultura da sé, la pittura da sé, la musica da sé sono belle ma sono veramente magiche e miracolose quando eh, si, si possono combinare è un po' l'esperienza meravigliosa che stiamo facendo con questo viaggio di Goethe no? che eh, arrivi a un posto e, e se vuoi veramente seguire le sue tracce devi combinare la storia con la musica, con la pittura con la scultura, l'architettura e questo è un viaggio veramente meraviglioso veramente bello ma anche eh, secondo me tra, e questo è un progetto in bilico fra il colto e il popolare mm. perché io ho dato questo imprinting mm. e la mia paura era che fosse addirittura molto criticato dagli ambienti colti e che, e che non potesse essere compreso dall'ambiente popolare eh. quindi eh, proprio perché è proprio in bilico da una restituzione. Di fatto poi in realtà questo progetto sono molto contenta perché ha vinto il premio Loano, eh, un premio nazionale per la musica tradizionale italiana, che, che, è che, che è rappresentato da una giuria di oltre 60 giornalisti, insomma, eh, però. Che hanno, dove è stato premiato proprio questa, questa restituzione contemporanea però con uno sguardo in punta di piedi, cioè senza tradire mm. l'essenza profonda del lavoro mm, mm, mm. E, e quindi mi ha dato un po' ragione questa cosa, Certo. certo. E, mh, anche se devo dire che c'è ancora molta miopia mm -hmm. eh, nella, nel tentativo di portare proprio in concerto questo spettacolo, non mi è facile, eh. nonostante ci siano pullulare di ville venete, e di. infatti di cornici oh. che sarebbero... Sì, Ancora, ma questo anche... spettacolo siete in quanti? Siamo in tre, siete in tre. O a volte anche con Chiara Stella Saravalle che farebbe la parte diciamo, di commedia dell'Arte mm -hmm. ehm... però non è semplice far capire diciamo che qui c'è un, un automatismo che è quella di collegare qualsiasi progetto a Vivaldi Ah, sì. alla Villa Veneta, ai solisti veneti a questa, questo mondo che è peraltro molto importante, molto unico sì però, ma sono percorsi già battuti però forse diciamo che può... questa cosa che è in bilico fra il colto e il popolare eh, è stata ho avuto diciamo più riscontri all'estero che eh, addirittura non ho qui da, far, da mostrarvi un, un cd che ha fatto un tenore austriaco per quello che ci siamo sentiti, gli ho mandato degli spartiti, ha voluto ascoltare il mio lavoro, poi lui l'ha restituito in forma invece, diciamo, di musica proprio con l'orchestra però ha trovato questo modo anche lui di interpretare pur essendo diciamo con una lingua te tedesca nel tra, tra, tra le lingue è stato bravissimo perché è riuscito proprio a restituire questa freschezza questa... poi magari certo. vi lascio, vi lascio il nome Sì, mi, sfug certo. mi sfuggi in sto momento lo troverete nella Olc descrizione è un cd molto bello che ha fatto proprio dedicato anche lui a, a, a, a, a questo repertorio Insomma, mm -hmm. quindi è molto più seguito all'estero che, che non da... Ultimamente c'è stato un po', un po' di più interesse, anche dopo grazie anche a questo lavoro. Eh, però diciamo, ancora si fatica a, a, ad integrarlo come pratica, ad esempio anche nelle gondole. C'è tutto un, un discorso anche lì importante sul fatto di, del repertorio che viene cantato in gondola. Per cui il gondoliere, che giustamente alle persone che pagano, fa fatica a imporre un repertorio se... Il, la persona che eh, ha pagato chiede o sole mio, Certo. <ride> o chiede, capito, ecco, per cui c'è un grande casino, cioè eh, da un lato va be be bene che si canti ciò che si vuole, cioè, però io mi dico, ma se almeno il 25% del repertorio fosse dedicato, non dico canta anche sole mio, ma certo. sappi che io incontra abbiamo incontrato l'associazione dei, dei, dei musicisti in gondola abbiamo parlato a lungo con loro ho parlato con i gondolieri e il problema non è facilmente risolvibile insomma mm -hmm. purtroppo mm -hmm. eh, seppure potrebbe essere un vanto dire monte in gondola e ascolti le canzoni che sono certo. nate per questa cosa qua eh, si preferisce, capito, mercificare anche lì. Eh, purtroppo eh, è quello che troviamo sì. un po', insomma ne abbiamo parlato mm. durante questa stagione, è quello che si trova un po' dappertutto, Cioè, sì, da, sì. Da, da, dal, appunto, seguendo io, dal lago di Garda a Verona, ovunque, cioè a Verona abbiamo, abbiamo la gente che va a vedere il balcone di Giulietta. Cioè. Che non esiste, <ride> sì, né, non, non, esiste. Sì. non esiste. Ma lì si è non creato è un... Eh sì, ma sono un bisogno. Eh mm. sì, ma C'è bisogno di andare là? A, a, a definire che c'è un punto dell'amore dove tu puoi lasciare un sì, segno. È, che è quello che tu dici, che secondo me è una delle cose più, più interessanti, ce ne sono moltissime evidentemente nel tuo lavoro, ma è, è il fatto che tu riesci, e è la passione che te lo fa fare, a, appunto a essere questo in un certo senso intermediario tra, tra, eh, tra il popolare e, e qualcosa di colto, che è secondo noi, anche per noi il teatro poi alla fine la ricerca che uno fa è quella, cioè nel senso se, se noi facciamo il teatro solo per quelli che già ci vanno, in un certo senso evidentemente ti rinchiudi in una nicchia che poi diventa autoreferenziale quindi il, il tentativo sempre di, di portare la musica come nel tuo caso eh, verso appunto tutti quelli che non lo sanno che c'è questo patrimonio e che è bellissimo e che gli appartiene eh, evidentemente è una strada difficile però risulta sempre quella eh, purtroppo che, eh, che viene snobbata eh, tanto dall'alto come dal basso perché bisogna riconoscerlo che, eh... sì anche perché io non penso io non ho mai avuto nei miei progetti, pur sono progetti molto di nicchia e, vabbè, e di ricerca, però se io devo pensare al pubblico, qualunque sia stato, cioè io non ho mai avuto problemi col pubblico. Certo, vabbè, certo. Ma di solito il problema eh, è che cioè, non, non ho mai, mai col avuto problemi, neanche con mm. i progetti più difficili, non sì, ho mai, sì, mai avuto sì, problemi qualora c'è stata la possibilità di poter arrivare al pubblico sì. più eterogeneo, più svariato. Più non ho mai avuto difficoltà. Ma questo è vero, a mm. noi ci è capitato mm. con alcuni spettacoli che eh, il pubblico l'apprezza moltissimo, dopo i programmatori dicono, eh, ma bellissimo, ma un po uno spettacolo un po' troppo forte per il mio pubblico. Dicono, ma che pregiudizi abbiamo nei confronti del pubblico? Dopo quando vai... Ah, con no, anche parte, il diritto di... Certo. Eh, è che chi... È... Il, sì, eh, diciamo che il distributore o comunque, il, chi fa programmazione... Eh, vive sempre l'incertezza dell'esposizione economica per cui non sa so mai deve fare entrare certo. i conti deve... e non c'è grande margine di rischio a meno che non siano proprio delle de, de, de, sì, menti illuminate delle sì. e quindi è veramente complicato cioè bisogna che uno ti abbia visto abbia capito però se tu non mi fai se tu avessi 20 date allora allora, allora sì perché ne hai 20 non perché fai questo eh sì certo. sì sì sì sì eh, sono son discorsi vero. che possiamo capire no? Eh, sì. Eh, invece se tu arrivi al pubblico io non ho mai avuto problemi anche questo repertorio qua piace tantissimo e, certo. ed è, e tutti mi ringraziano come dire, gra grazie di esistere con, con questa cosa no? e, e io vedo che nel tempo cioè, diciamo che il fatto che voi siete arrivati a me in questo momento con questa e come altre situazioni sono arrivate eh, a chiedermi di questo progetto e la, la dice lunga anche sulla sua necessità. perché certo. quando uno va a cercare qualcosa di, che sia veramente un gioiello, che tu dici esiste un repertorio che è un gioiello, io sto cercando gioielli perché sono stanca dell'omologazione, cioè, comincia a cercare, comincia a cercare. E se non trova niente, è drammatico, è drammatico, mi dici ma, ma ci sarà pure un gioiello da qualche parte, <ride> no. cioè, lo troverò qualcosa di, che abbia un, un sapore di... di, di, di di una ricerca autentica, di, di, di una necessità, no? Certo. E quindi mh, è, è questo un po', insomma... Insomma, noi possiamo eh dire sì. che il gioiello l'abbiamo trovato ah, e siamo contenti. L'abbiamo tutti trovati qua. <ride> infatti. E poi, appunto, questo gioiello è stato un, un, un grande incontro eh, che non ha fatto altro che cominciare adesso. Perché infatti sì. io, noi invitiamo a tutti i nostri ascoltatori veramente a esplorare veramente il lavoro di Rachele Colombo. Perché. Ehm, Fidatevi, è veramente una, un, un percorso di scoperte. Eh, noi siamo arrivati attraverso questo lavoro e dopo abbiamo, scop abbiamo scoperto de delle altre cose veramente mm. meravigliose che per questione di tempo non ne possiamo parlare <ride> di tutto. Noi terremo qua a Rachele delle ore a parlarci di sì, suo lavoro. Ma potremmo fare altre puntate. è un po', è un po', è un po complesso, <ride> se, deve, se poi ci, ci, ci addentriamo anche in altri eh, ambienti come tutto il mio impegno nel mondo del movimento delle donne. Comunque il femminile femminile anche l'area la, bambini perché ho scritto un colonne sonore per teatro ragazzi per molti anni oppure eh... Canzone d'autore, canto sociale, canto popolare, insomma, vabbè, dai, sono questi i miei filoni comunque eh, su cui mi eh, muovo. Ma son tanti, son eh, ma sono tanti, sono tutti sì. veramente interessanti perché non, non è un, cioè, non sono percorsi semplicemente eclettici e, e banali nella loro ecletticità, no, sono veramente percorsi fatti con, con, con una necessità, con un, con un senso profondo e questo lo si sente quando, mm. quando si ascolta la tua musica. Ma sai il discorso del del mondo così delle donne e della femminilità e come espressione artistica per me è un tema quasi di un impegno di una responsabilità come la musica della mia terra eh, perché credo che io dico sempre questo cioè ci sono moltissime donne nel mondo che non solo non possono fare la propria arte ma non hanno neanche il diritto di esistere eh, infatti. ci sono donne che a fatica si conquistano piccoli spazi la storia delle donne è quella che deve ancora essere raccontata ci sono pagine omesse nei libri di storia e quindi è una responsabilità anche come testimonianza di poter essere qui eh, ad essere un artista anche a fare dei progetti come questo in un mondo profondamente maschile come il mondo della musica colta certo. Quindi eh, già, se uno la vuol vedere profondamente è la, la mia resistenza in qualche mm, modo mm, mm, e anche nel fare progetti dove metti in evidenza anche storie eh, di donne importanti. <ride> Ah, ecco, Un'altra visita, un visita della fauna locale. Ma sì, dai, ci sta un bicchiere di vino, no? Ah, sì, ma certo. assolutamente, ecco Grazie, qua. Che meraviglia, ma guarda che meraviglia! È perché il Veneto ah, è sempre beh. il Veneto. Alla salute. alla salute, alla salute, buona alla salute. Eh, ecco eh, sì, Ecco qui, quindi ci sta. Eh sì. E, um, quindi, anche il discorso comunque sia dell'espressione femminile artistica. Sì, a me ha colpito molto. Il, um, poi, adesso mm, sì, no, non ci potremo eh, troppo dedicare a parlare di questo. Chissà, forse un giorno facciamo un'altra puntata su certo. questo, ma a me ha colpito molto. Eh, il tuo lavoro sul femminile, cioè nel soprattutto senso... perché non è neanche in questo caso il solito lavoro sul femminile, nel no. senso che al... ti conto che io ho fatto un disco come Bambole Offline come uno spettacolo che, sì, sì. che però è uscito. Nel, era, abbiamo cominciato nel 2008-2009 a farlo, quando qui in Italia poco si parlava certo. di, di, di femminicidio. E... Tra l'altro, non, so, non so se avete visto, visto su YouTube il mio racconto cantato, eh, ci sono sei puntate. Ah no, Dove, che visto. io ho fatto dedicate ai due puntate per ogni ho fatto proprio durante questo da, da gennaio e um, una dedicata al disco al progetto Archedoro cioè ho fatto dal 2000 in poi praticamente. Abbiamo fatto una, due puntate dedicate alla storia del disco, al primo disco di Arche poi al secondo disco Descalzo e, la, e, la, e a, maggio, a, no, a marzo, scusate, durante il Mese delle Donne, ho fatto due puntate dedicate proprio alla storia del, del, dello spettacolo del disco Bambole Offline, intervistando il regista, la, la, la, la danzatrice con cui ho lavorato, insomma, guardatelo, è, ah esatto, sì, certo, è, è, è interessante, capisce un po' tutto. Eh, però ti ripeto l'abbiamo fatto in tempi sempre perché io ho sempre questa mania di, eh, i, i, i, i miei progetti arrivano prima non lo so come mai eh, quindi infatti siamo qui, questa cosa è uscita nel 2016 e siamo nel 2021 qui a parlarne eh, cioè, infatti, di... infatti, certo. infatti le cose belle nel 17 muoiono. è stata promossa cioè, eh, eh, per cui anche quel lavoro eh, all'epoca quando cercavamo di venderlo nei comuni era troppo forte mm. era troppo scomodo mm in alcuni posti mi dicevano anche ma guardi che da noi non esiste questa cosa ah, in cioè, cioè, certo. altre <ride> parti sì mia. ma da noi non c'è questa cosa cioè, e per ritrovarci dopo hai capito mm. dieci anni e più che siamo all'anno zero in Italia poi eh, non sì. so in Spagna ma qui è un disastro eh, sì. purtroppo sì, è, siamo... è una vera pandemia questa sì, sì, cioè, sì. 75% qua. in più di chiamate ai centri antiviolenza durante il lockdown, 65%. Mm. 75%. Sì, sì sì, sì, sì, sì. Mm. Eh, sì, sì, è purtroppo una realtà tremenda e tragica e quindi anche chi si, si prende l'impegno e la responsabilità sociale di, di dare un po' di bellezza e di sublimazione all'interno di questa tragedia merita un ringraziamento da parte di tutti quindi noi per questo ti siamo grati ti siamo grati anche per questo meraviglioso lavoro e non abbiamo parole veramente per veramente. e io invece voglio conoscere meglio il vostro di lavoro mm -hmm. eh, perché ho visto alcune certo. cose in internet ma non ho, vorrei vedere anche uno spettacolo magari eh, certo, speriamo che presto si riaprano e, e anche auguri per tutta la vostra diciamo, voglia di ricercare e di portare contenuti che che però attraversano il mondo, perché io, io attraverso il mondo attraverso, partendo da, da, da, da, da, dalla mia terra e, e questo mi ha dato la possibilità di esplorare il mondo portando questa musica sì, in America, insomma, in Canada, in, dov'è? Europa, eccetera. Però e la responsabilità a volte è pesante mm, di, mm, eh, mm. di rappresentare sempre certo in certi momenti senti proprio la voglia di liberarti di, di, di uscire da questa, mm. da questa cosa anche perché se non vedi che intorno c'è un'attenzione certo. ti senti sempre in certi momenti ai bacilli no? e quindi mi piace molto questa cosa tutto sommato anche la vostra libertà mm. di potere essere ancorati a tutto e a niente cioè a seconda di dove la necessità interiore ti porta e ti chiama secondo i vostri valori ti porta a esplorare e poi c'è questa cosa della maschera che, che ci unisce in qualche modo perché ah, io cioè, sono sì. um, profondamente anche eh, attenta interessata a, a, a questi aspetti anche dell'umano no? che la maschera in qualche modo eh, riesce a, a, a cristallizzare però in maniera viva uh -huh. cioè è come se riuscisse a fermare fotografare non l'immagine esterna come un selfie ma l'immagine profonda di quel Brava, personaggio è vero, è vero. e al tempo stesso lo rende vivo non è morto uh -huh. mentre una fotografia è morta uh -huh. lo rende vivo e quindi indagare l'umano ti fa anche ti, è ispirante cioè è, è, ti, uh -huh. ti ispira perché è trasversale all'età e dà importanza in un'epoca in, un in cui tutti dobbiamo essere giovani, mm -hmm. giovanilisti, listi, eh, pimpanti, <ride> e quindi quando c'è la caduta, la caduta poi la devi nascondere mm -hmm. eh, e devi sparire al più presto perché, eh certo. sì. perché basta. Sì, sì. Non c'è modo di, creare, di, di, di, di osservare la faccia profonda dell'umano. Mm -hmm. Non c'è più modo di vederla. Eh sì, oh, molto vero questo molto questo vero. è vero sì. perché, perché tutto diventa plastificato non, tu non vogliamo più vederlo no. abbiamo, abbiamo appunto votato tutto al, al positivo in un certo senso il negativo che è, quel, che è il contraltare del positivo non lo vogliamo e no. è imprescindibile per il positivo eh, cioè certo. il positivo non esiste senza, senza il, il negativo, il negativo. Eh, ma ci eh siamo sì, quelli sì. della resistenza, cioè, quelli che difendiamo, <ride> resistiamo, difendiamo, resistiamo, la bellezza perché la bellezza assolutamente, esista. io sono ci con voi, anche la bruttezza, assolutamente, ah, e, quindi <ride> e la bruttezza alimenta, alimenta molto, anche perché come dire, ed la perfezione fertile. annoia, la eh. perfezione certo. annoia, assolutamente. quindi <ride> assolutamente. noi siamo per, per, perché appunto anche vedere, essere testimoni di questo tempo dove tutto viene... Ehm, nascosto, dove ogni verità viene nascosta in virtù di una verità collettiva mm -hmm. che fondamentalmente si esprime nella lamentela, eh, sì. mm. senza sfumatura, no? Sì. È sì. la verità interiore di ciascuno è difficile capirla, mm -hmm. perché poi adesso ci si esprime molto con le parole degli altri. Sì, certo. Se uno va a prendersi la bella poesia di qualcun altro... Non mi fa capire chi sei. Mm, mm, mm, capisco mm. che è una bella poesia. Eh sì, capisco con chi ti identifichi. Capisco ma... che tu ti identifichi e che tu usi quella cosa per dire delle cose. Ma se tu pensi a quanto ci ha messo la persona a scrivere quella poesia, mm, non mm. tanto in termini di tempo, perché potrebbe essere tre anni come tre secondi, ma certo, il vissuto che c'è dentro. Certo, certo. Per arrivare a quella sintesi, per portarti lì, tu non puoi bruciarla in tre secondi tu mi fai una poesia, il giorno dopo me ne fai un'altra certo, eh sì, sì, sì, sì io sì, non capisco chi sei è un'idea di consumo certo. è proprio un'idea di, di bruciare eh... E eh, eh, eh qua ci entra dentro tutto c'è mm. questo desiderio di, di, di consumo, questo modo anche di, di amare che a un certo punto poco ha a che fare con l'amore, quindi mm. eh, sono, eh, sono anche questi temi, <ride> temi importanti. <ride> eh, eh, comunque, vabbè, noi siamo dei viandanti eh sì. eh, positivamente disadattati, brava. <ride> brava. diversamente abili. Brava, brava. <ride> Io mi, mio, per anni mi sono definita musicista diversamente abile eh, eh, eh. <ride> e quindi sono così dai Bravissima. Rachele, grazie, grazie di cuore, grazie, grazie davvero. Grazie mille. E questa puntata che è, è diventata un po' più lunga del previsto, <ride> Beh, ma, ma, ma con è, che gusto, però è diventata tre volte tanto. <ride> <ride> <ride> e La chiudiamo con la solita frase della Cispa di Prometeo da Cecilia Scrittori. Vi auguriamo giorni con molte scintille e fuochi meravigliosi. Mi unisco. <ride> Fuochi e scintille. Brava. <ride> Ciao.